negli Stati Uniti che sono in lutto per la scomparsa dell'ex presidente George Bush senior. Allora sentiamo prima Dario La Ruffa e poi Tommaso Ricci. George Herbert Walker Bush, quarantunesimo presidente degli Stati Uniti, muore un repubblicano d'altri tempi, moderato, liberale, troppo debole secondo molti nel suo partito. Storica, questa frase. Read my lips. Leggete le mie labbra, non più tasse, eppure proprio non aver capito la crisi economica gli costò la Casa Bianca. Dopo un solo mandato fu sconfitto dal democratico Bill Clinton, da tempo malato di Parkinson, aviatore, eroe di guerra, 4 anni fa, 90 anni l'ultimo lancio con il paracadute famiglia di petrolieri texani il figlio George W sarà presidente otto anni dopo di lui Barbara per 73 anni la donna della sua vita è morta in aprile vicepresidente dall'81 all'89 con Reagan presidente dall'89 al 93 1989 cade il muro di Berlino Bush affronta con sapienza il nuovo equilibrio lo riconosce oggi Mikhail Gorbachev ultimo segretario dei comunisti sovietici 1999 90% di consensi con la prima guerra del Golfo, gli Stati Uniti piegano l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait, ma Saddam Hussein viene lasciato al potere, le conseguenze sono note. Clinton gli è stato avversario politico e amico personale, Trump è stato invitato ai suoi funerali, ma i due non si sono mai amati. mai sottovalutare il peso di gesta eroiche compiute da un personaggio pubblico. George Bush ne aveva una nella sua biografia, la vicenda dell'abbattimento del suo velivolo da parte della contraerea giapponese nel settembre del 1944 e il fortunoso recupero vicino Iwo Jima i commilitoni del pilota Bosch catturati vennero uccisi e mangiati dai nipponici aveva rischiato la vita per la patria il 41 presidente degli Stati Uniti come l'aveva messa a repentaglio il 35 JFK sottotenente di Vascello al comando di una motosilurante speronata dai giapponesi nel 43. Kennedy, come venne raccontato da un film, portò in salvo nuotando per quattro ore i feriti sull'isola di Plum padding e attese per giorni soccorsi cibandosi di latte di cocco e che dire di Dwight Eisenhower lui i meriti bellici l'aveva maturati da generali in Europa e se non ci fosse stato il limite dei due mandati presidenziali, sarebbe stato scelto ancora dagli americani, i quali stimano il patriottismo militare. Come dimostra di recente il rispetto tributato alla figura di John McCain, il cui valore in divisa non gli è tuttavia bastato per conquistare la Casa Bianca al posto di Barack Obama. Presidenti militari e condottieri pullolano d'altronde nella galleria ideale delle icone nazionali. Ulysses Grant, presidente numero 18, fu generale vittorioso nella guerra civile, tra nordisti sudisti e George Washington era stato un valente capo militare prima di diventare il primo capo politico degli americani. Essere preparati per la guerra è uno dei mezzi più efficaci per mantenere la pace, diceva, come noto amava i classici latini, vis pacem parabellum.